L'ombo. Allora, intanto vi comunico che tirare con l'ombo ed essere precisi è ancora più difficile estremamente difficile. Intanto è una biscia che scappa dappertutto. Ed effettivamente non possiamo proprio applicare tutte le regole che che abbiamo detto con la colonna, la c'è cioè una massa sostanziosa diciamo che ci permette comunque di attivare certe di strategie di tiro, una sequenza di tiro particolare. Nel, nel lombò è un po' più un problema. Intanto guardiamo un pochettino la tecnica, poi parliamo anche della messa a punto. Allora intanto la tecnica è quella che per forza di cose dobbiamo avere l'arco leggermente piegato, dobbiamo avere l'arco leggermente piegato perché vedete bene che la finestra non è come la finestra degli archi nudi, quindi abbiamo, ce l'abbiamo in modo tale che se la tenessimo in posizione verticale, adesso questa ha una finestra abbastanza buona, la, la, questa finestra ci, ci, ci nasconde il, il passaggio da quindi dobbiamo per forza tenerla leggermente inclinata con questa parte quadritta basta che teniamo questa parte quadritta questa parte qua deve stare dritta non cambia niente va benissimo la posizione della mano è esattamente quella dell'arco nudo, anche nel lombo nel, oh oh. le nocche devono stare a 45 gradi la fisica non è cambiata il punto di spinta deve essere sempre in contrapposizione con l'osso radio quindi anche nell'arco nudo spalla in avanti anche nell'arco glombo la stessa tecnica deve essere questa il problema qual è? il problema è che io consiglio sempre di stringere un po' l'arco e solamente all'ancoraggio non stringerò più quindi lo teniamo stretto una volta raggiunto l'ancoraggio che abbiamo un forte punto di pressione, che abbiamo un forte punto di pressione, possiamo rilasciare le dita. Allora, avete visto, no? Io posso, terro stretto, così non mi sballonzola, all arrivo all'ancoraggio e, e rilasso le dita. Quindi, esattamente come dice il di tengo l'arco comunque la un grafo Ok? Quindi questo è il primo approccio. Il resto l'organizzazione la, la, è come no? sempre con le, le stesse cose. Nel Glombaud è più facile essere un pochettino più dinamici. Avere un po' più, forse, forse, forse, paga un pochettino più la dinamicità. Anche perché non possiamo pretendere di essere precisi come con l'arcomuto. Prima di tutto perché lo strumento, ha questa precisione, è molto leggero, è difficile manovrabilità e poi abbiamo delle frecce di legno, le frecce di legno è difficile trovarle che si comportino tutte nella stessa identica maniera, anzi nessuna si comporterà mai nella stessa identica maniera come si comportano le frecce di alluminio di carbonio, anche se adesso vedremo che c'è una strategia legata alla ricerca della migliore freccia, se no dove no la comprate già fatta. Anche che nel, nel per l'appunto si utilizzano frecce di legno, il legno migliore è il legno di conifera, no? quindi la conifera più utilizzata per la costruzione, perché si usa conifera? Perché è molto resinosa, quindi difficilmente... Si pregna di, di umidità e la conifera più utilizzata per l'utilizzo è il cedro, non il cedro quello dei limoni, il cedro quello tipo pino, che molti si confondono su questo, su questo particolare, non il cedro frutto ma il cedro conifera, che produce per l'appunto un legno molto stabile, molto lamellato, con delle lamelle Molto lineari nella quale possiamo avere uno spine eh, in, su tutta la superficie identico. Hai una, una, una freccia? Nella scelta delle, delle, delle frecce, siano sia di pino, di abete o di cedro, dobbiamo fare attenzione, eh, ma comunque fa già attenzione il costruttore, che la lamellatura qua non si vede molto, che la lamellatura sia uniforme su tutta la superficie in modo tale che lo spine sia uguale dappertutto il più possibile. Ovviamente, ovviamente, le lamelle, la lamellatura, la lamellatura, la lamellatura deve stare sul piano orizzontale quindi in questo caso è stata, è stata la cocca è stata messa in modo corretto la cocca è stata messa in modo corretto e la lamellatura della, della freccia è in questa posizione quindi le lamelle sono strutturate in questa maniera è logico no? perché lo spine dinamico che ne scaturirà deve avvenire sulle lamelle messe orizzontalmente e non verticalmente se no cambierebbe completamente lo spine sarebbe uno spine troppo alto cioè si piegherebbe troppo la freccia se le lamelle fossero sul piano verticale okay? quindi le lamelle devono stare sul piano orizzontale. qua purtroppo non ci può essere una concentrazione di carbonio più o meno per variare lo spine qua eh, per arrivare allo spine ci sono tre tipi di frecce frecce più con diametro sottile con diametro un pochino più grosso, pochino grosso. Insomma, mi ricordo 5 sedicesimi eh, 32 64 e eh, qualcosa da, che ovviamente sono dipendenti dal, dal libraccio, ma anche qua possiamo lavorare sulla lunghezza dell'astro, senza esagerare, senza uscire dai famosi 10 cm, dal, dal, dal, dal, però possiamo giocarci un pochettino sulla lunghezza per trovare uno spaino adeguato. Lo spaino adeguato si trova esattamente come con l'argomento. L'unico pro, grosso problema, anche la prova della carta va fatta Colombo. L'unico inconveniente è che Colombo, essendo molto più difficile di tirare, possiamo avere risultati discordanti, ma i risultati discordanti sono esclusivamente dovuti alla nostra imperizia. Quindi è la, è la perizia che scaturisce la buona messa a punto, no? non il materiale. Quindi dobbiamo essendo un arco difficile di maneggiabilità e io non consiglio mai di partire a tirare con l'ombò, può essere un punto d'arrivo tirare con l'ombò, cioè mi sono stancato del compound, mi sono stancato dell'arco olimpico, mi sono stancato dell'arco nudo, provo a tirare con l'ombò, allora ho buone chance di entrare in questo mondo se sono convinto di farlo ma è un mondo estremamente difficile, cioè essere precisi con questo, cioè passare dall'altra parte della barricata, non da quell'antistress dove io posso divertirmi, vedere volare la freccia, andare nei boschi, ciacolare con gli amici eh, ai punti di ristoro, è un conto. Se io passo dall'altra parte della barricata e anche con questo strumento voglio essere agonista e voglio fare centro, con ripetitività e ahimè, ahimè, ahimè io devo eh, sopportare infinite delusioni e ripartire continuamente perché è uno strumento molto difficile da usare, da tener, ci sono tantissime cose da tener conto. Non ultimo, l'importanza dello strumento. Un, eh, ahimè, i lombò sono molto cari, l'andamento prestazionale però è logaritmico cosa vuol dire? che non è che se spendo 500 euro in più ho il doppio delle prestazioni se spendo 1000 euro ho il doppio delle prestazioni di quello da 500 o sarà logaritmico, man mano che salgo di prezzo ho sempre prestazioni in più ma sempre più limitate quindi servono solamente se io ho già una buona tecnica, man mano che affino la tecnica posso aumentare lo strumento. Sul lombò vale molto questo. Per contro, io consiglio sempre di comprare un buon lombò da almeno 500 euro. Perché questo? Perché se io uso con assiduità questo, uno strumento come lombò, devo, essere, devo garantirmi un minimo, un minimo, di affidabilità nel tempo e nello spazio. Cosa vuol dire? Che il Lombò da 60 euro e il Lombò da 2.000 euro lo stesso giorno sono, fanno le stesse cose, in modo identico, se cioè sono precisi identici, ma il Lombò da 60 euro dopo un mese non funziona più bene come se lo uso con continuità, come quello da 1.000 euro. Non solo, ma il il Lombò dai 500 euro in su le costruzioni sono state fatte in modo tale che 1 le vibrazioni sono distribuite sulle fibre e non sul mio braccio quindi la dissipazione dell'energia avviene attraverso l'arco soprattutto e non sul mio braccio, non mi ammazza perché io se tiro poche frecce ogni tanto va bene tutto ma se io tiro 300-400 frecce ogni giorno, alla settimana, come le tiravo con l'arco olimpico, con l'arco nudo, con il compound, e voglio allenarmi bene con con io mi ammazzo, cioè, mi parte immediatamente questa zona dell'acromion, perché è la, è la zona in cui tutte le vibrazioni si fermano in un arco come questo che non ha nessun fermo di vibrazioni e dove neanche si possono mettere i funghetti. Puoi solo mettere questi affarini qua, che non servono, a, a, non servono per le vibrazioni, eh, lo sapete cosa servono queste. Quello, servono nella caccia per, per silenziare lo scopo, nient'altro. Le hanno fatte passare per amorzatore. Quindi, ahimè, ahimè, se uno decide di per prendere una carriera agonistica uno purtroppo deve spendere, in e vale, d'altronde si spendono 500 euro per un riser, eh, con i flettenti, non so, un riser d'arco nudo di, di buon livello, 500 euro, eh, flettenti di buon livello, 500 euro, eh, che è che abbiamo speso 1000 euro, eh. quindi perché un robot da 1000 euro deve essere una cosa... No, no, c'è una lavorazione, c'è un progetto, un... dietro c'è un sacco di cose che permettono di avere un, un andamento fluido ma soprattutto di non avere vibrazioni, le vibrazioni vengono sforzate. Seconda cosa, è molto curata la, il diagramma di trazione nei lombosi di alto livello, magari partono un pochino, questo parte è un pochino moscio e viene un po' più duro dopo. Sarebbe meglio che partisse un pochettino di più all'inizio, ma in questa posizione qua l'andamento di trazione sia un pochettino più elevato, in modo che io vado almeno in ancoraggio con facilità. Poi di qui faccio la mia azione e faccio il mio è logico che voi avete capito subito che quando sono in questa posizione con così poca massa con così poca massa e tutto si riflette su questo braccio eh? esatto. o in alternativa o in alternativa ecco perché è molto meglio avere un tiro dinamico mi posiziono già bene mi posiziono già bene mettere una corda finta, mi posiziono già bene e poi faccio un tiro un pochettino di slancio non è sbagliato non è sbagliato potrebbe avere anche un potrebbe avere anche un senso il problema è che più facciamo le cose in modo dinamico e meno abbiamo precisione ma precisione precisione cioè possiamo andare bene in quelle gare dove eh, dobbiamo prendere una cosa grossa così ad esempio eh, nelle gare FIARC basta prendere, basta prendere la sagoma per il lungo quindi basta fare toma cioè, l'importante è prenderlo perché gli zeri sono la normalità quindi una volta che io vale molto la sagoma in queste gare non c'è bisogno di prendere lo spot o il super spot o il terzo. basta prendere la sagoma quindi io tirerò, se ho un animale, non può, si usa in questa occasione, se ho un animale, tirerò nella parte dove ho meno possibilità di sbagliare e in qualche modo, gamba, ginocchio, testa, spalla, qualcosa prenderò. Normalmente è questo che si fa, perché è molto difficile ottenere di buoni risultati. Figuriamoci nelle gare fitarco, dove eh, distanze sì sono molto più brevi però bisogna il spot da prendere sono piccolo ora il lombò può anche essere utilizzato negli altri field ed effettivamente le distanze al massimo sono di 35 metri con tre frecce da tirare a 40 cioè abbiamo 69 frecce da tirare sotto i 35 metri quindi però abbiamo anche i pidocchi a 15 metri il lombò, purtroppo, tira anche i pidocchi a 15 metri. Questo secondo me... Però, un... no, diciamo, dobbiamo prendere questo cerchio da 20 centimetri, perlomeno, eh, poi se riusciamo a stare più possibile nel centro di questo pidocchio a 15 metri, meglio per tutti. Messa a punto, allora abbiamo parlato della scelta delle frecce. Anche la, la scelta delle frecce eh, normalmente la fa, si comprano cosiddette già spinate e già pesate quindi le aste si acquistano già tagliate, già dello stesso peso e già dello stesso spine no? si, lo spine statico si misura esattamente come abbiamo detto stamattina si mette su, una, su due cunei con un peso e c'è uno strumento che misura non importa cosa misura L'importante è che tutte quelle che, che vi danno il lago sia andato al posto di. Poi comunque le tagliate eh, la, la, lo spine statico lo trovate automaticamente, no? quello che fa per voi, che vada bene poi dinamicamente. L'importante è che poi quella cocca, se non ve la mette il, il negoziante, sia con le lamelle, perché così è stato è stato spinato, quindi lo spine è stato fatto così e la tirerete così, messa a punto identica, frecce impennate, c'è spennate, magari su più recente, io non andrei oltre il brace normalmente lo dice il produttore diciamo che normalmente nel robot è un brace molto basso no? è un brace che addirittura si misura in questo modo qua quindi diciamo normalmente dovrebbe essere tra i 6 e i 7 pollici, normalmente ma comunque ogni arco ha il suo brace eh. io direi di stare assolutamente con cosa dice chi l'ha prodotto avrà fatto le sue prove avrà visto che dinamicamente si comporta in modo ottimale. Il modo ottimale non è quello che mi fa fare più piede al secondo, è quello che mi fa comportare la freccia, non in modo caotico. Allora, cioè, non capisco per quale motivo al mondo, ma tutti me lo chiedono perché vedono tanta gente tirare qui. Allora, non c'è nessuna ragione al mondo per tirare così, nessunissimo ragione, non esiste, perché se io decido di tirare così, posso tirare così in qualsiasi altra angolazione, allora vale tutto, perché mi devono spiegare e nessuno al mondo mi ha spiegato cosa c'è dietro questa soluzione, se non a me è andata bene così a me è andata bene così no no no, no ma dite la vostra no, non date le risposte le risposte le do io dite pure la vostra bottone ho sentito anche questa ho sentito che la colla la, la freccia gira e quindi quando passerà passerà così ho sentito c'è qualcos'altro che avete sentito non lo sapete allora, vi comunico ufficialmente, vi comunico ufficialmente, in modo ufficiale, e non c'è nessun se e nessun ma, che quando la freccia è giusta, in qualsiasi tipo di arco, olimpico, lombò, distintivo, arco nudo, eccetera, se la freccia è giusta, la freccia passa qua. Sempre perché abbiamo detto che ci gira intorno bottone e passa qua quindi passa qua se la freccia è giusta passa a questa distanza e poi se la freccia è giusta la freccia passa qua voi dovete ambire ovviamente a questo vengono utilizzate le alette le alette Naturali, proprio perché non danno nessunissimo ness, anche se toccassero non implicano nessun spostamento di nessun genere cioè l'interferenza viene ridotta a grazie per l'appunto alle alette naturali è esattamente come un rest magnetico molto leggero anche se viene toccato da una freccia in plastica non dà interferenza. apposta hanno fatto così. Quindi vi comunico ufficialmente che succede questo. Quindi se tocca da qualche parte, perché la freccia non è giusta, voi non lo avete, avete rilasciato. Se la freccia è giusta, tutti gli archi funzionano così e devono funzionare. così. Quindi non c'è nessuna ragione al mondo a questo punto. Se è vero come è vero, che se è, ed è vero, perché lo dicono fior di filmati, la freccia passa qua, <coughs> non c'è nessuna ragione al mondo di mettere la freccia in un modo o in un altro o comunque con le frecce naturali. Con le frecce in plastica, bene sì, alle volte per evitare interferenze con resti rigidi, l'arco olimpico ruota di un quarto di giro, io tanto sento, ha un senso, vuotare di un quarto di giro, spolvero col via va finché... Votando la cocca non do più interferenza. Ecco, l'arco olimpico che tiro a 70 metri, credetemi, una piccola interferenza, e cavolo, può variare da un punto, no? Anche questa è una, è una situazione con quegli archi, con quelle precisioni, con quelle distanze, dove ogni errore di interferenza può essere amplificato al massimo. Ma qua, dove lo volete tirare con questo lombone? Anche se tocca un pochettino, eh, vabbè, si sposterà di due centimetri, pazienza, non saranno mai quei due centimetri, certo che se batte, batte, eh, allora c'è qualcosa che non va, o lo spine, o il vostro rilascio, o qualcosa di rotto nella cocca, certo, ma il minimo di interferenza vi assicuro che non influisce minimamente sulla, sulla precisione, quanto utilizzo? anche a frecce di legno ma con un impennaggio di questo tipo quindi l'unica vi do una spiegazione c'è una spiegazione alla fine alla fine c'è una spiegazione perché vedo tirare così c'è una spiegazione quando mai può essere conveniente tirare così? Pensate che pure io tiro così col mio arco nudo, con le, le, le alette incoccate in questo modo, con le alette incoccate in questo modo, anche io in alcune occasioni tiro in questo modo. qua. Quali sono? Faccio in fretta: sono quelle occasioni nelle quali, a causa dello string la letta mi andrebbe sull'occhio, ad esempio nei pidocchi a 5 metri io la letta ce l'avrei esattamente sull'occhio e non vedrei a 5 metri solo in questa posizione. E come faccio a tirare a 5 metri in questa posizione? Non vedo nessun... E allora uh, ruoto la letta, la mia freccia ha una messa a punto giusta non mi interessa dove sono la rete perché non toccano in nessun modo sono sicuro che non toccano in nessun modo perché passano ad un centimetro dal resto nonostante lo string quindi non mi interessa, non hanno interferenze di nessun genere e quindi io mi posso permettere di ruotare la rete in questo modo e di tirare, tirare a 5 metri, non abbaszerò nessuno tirare 5 metri così e di vedere perfettamente il bersaglio ecco questo ha un, ha un perché ha un senso altri non ce ne sono certo certo Sì, ma qua si parla della rete, eh. certamente no, no, no, le no, io, io posso ruotarle per come rispondere? Certo, certamente che sì. Beh, Alle poi volte poi posso... che io, che io tale voglio tale, tale, variare lo spine sì, e ruoto leggermente e quindi varierà sì, Leggermente, la legge perché se esagero sono fottuto. Cambia immediatamente un muro che cambia subito. Quindi mi conviene, molto di più, magari se l'ho tagliata troppo, magari forse sì, e l'ammorbidisco ruotando Non se l'ho tagliata troppo se no faccio le cose piano piano e alla fine trovo lo spine giusto che mi fa fare un buon strato. numero di file e materiale della corda numero di file e materiale della corda anche eh, per quanto riguarda l'arco nudo è interessante allora anche nel compound come nell'arco nudo è basilare che la corda abbia una buona massa Ora eh, non dico che debba avere ovviamente tutto quello che pesa, eh, non è indispensabile, però una buona massa intanto smorza le vibrazioni, assorbe le vibrazioni e quindi mi permette di avere un risultato più ripetibile. Perché se io uso una corda molto leggera, e potrei farlo, potrei farlo perché ormai i materiali con cui sono fatti gli archi sopportano anche corde da sei fili, ma quello che è importante è avere una buona massa, cosa che invece è molto più sopportabile degli archi olimpici, negli archi olimpici eh, è sempre per i bilanciamenti, sempre per eh, la struttura dell'arco, la grande massa che ha l'arco io posso permettermi anche di tirare con pochi fili provare a fare i fili anche se io dico che esistono al mondo solo due tipi di corda, sotto le 40 libbre e sopra le 40, 18 fili sotto le 40 libbre, 20 fili sopra le 40 libbre, per quanto riguarda il filo fine, team, ci sono due tipologie di fili, oppure 12-14 fili per che ne so, il so, di 75 e 18, 16-18 o 12-14 16 per quanto riguarda il filo più spesso per l'arco nudo io consiglio non consiglio um, filati rigidi ma filati di vecchia generazione quindi non consiglio di utilizzare non è che non Perdonano, questa parola non mi piace per niente perdonano molto meno essendo molto più rigidi possono innescare in sicurezza no? che, che voi già avete e quindi amplificate quindi gli, tutti i filati per il compound non vanno bene per loro allora. tutto quello che va benissimo per il compound non va bene Excel, Trophy, BCX X, Formula X x, 2, x, tutte queste formule che utilizzano i compagni non vi consiglio di utilizzarle. sono quelle che costano più cari tra parentesi, più costa caro sembra che tutto se vada bene eh, no, non Dacro? no ma il fast fly assolutamente sì fast va bene non ha mai detto che il fast fly non deve andare male certo, ci va 500 frecce per stabilizzare ma tirate queste 500 frecce. dopo frecce